No, solo per dire che su questi ordini del giorno, insomma, eh, questo lavoro insomma, vogliamo stendere un velo pietoso, insomma, perché... Eh, il lavoro bisogna farlo nelle commissioni eh, non basta andare a mettere quattro regolette in croce in un'assemblea per poter dire ci siamo impegnati per ottenere qualcosa poi che è previsto da altri regolamenti come uno sulla, eh, sulla somministrazione alimenti e bevande lo portiamo in discussione oggi quando eh, stiamo parlando di un altro regolamento oppure quello della polizia urbana sugli alcolici che lo portiamo oggi qui allora se vogliamo presentare gli del giorno della qualunque condivisibili quanto volete per il bene dell'umanità o perché eh, non lo so, vogliamo bene i nostri figli, allora mh, lasciamo perdere ragazzi cioè, cercate di fare un lavoro serio per favore